Va bene, allora riprendiamo la, lo scenario descrittivo di questo caso d'uso definendo le estensioni. Okay? Allora, quali sono le alternative ai vari casi possibili, ai vari passi possibili dello del scenario principale? Allora, il sistema invia notifica all'utente eh, non ha alternative, nel senso che se questa notifica non è inviata il caso tutto non parte, questo è il trigger di fatto, il passo 1 non ci crea quasi mai dei problemi. Al passo 2 cosa può succedere? Che l'utente si collega al sistema, quindi cliccherà su un link, aprirà la pagina, cose di questo genere, l'alternativa è che non lo faccia. Quindi dovrei chiedermi cosa succede se l'utente non si collega al sistema, quanto tempo gli diamo, tre giorni, x giorni di tempo, no? perché sono giorni di tempo in cui la polizza è scaduta o in scadenza e, eh, e lui però non sta facendo le pratiche per il rinnovo. Quindi dopo un certo, eh, adesso non ricordo più se le assicurazioni ti tengono valida la polizza per dieci giorni, qualcosa del genere, passati i quali decade, quindi non la puoi più rinnovare, al limite ne devi poi stipulare una nuova. Quindi, se l'utente non si collega entro un certo tempo, a un certo punto tutto crolla, nel senso che poi lui, tutto questo caso d'uso non sarà poi più possibile, non, non potrà continuare. Quindi ho un timeout entro il quale l'utente si deve collegare. Quindi abbiamo un'alternativa 1A e l'utente non si collega dopo 10 giorni. in italiano non si dice questa frase non si è collegato dopo dieci giorni Se sono passati dieci giorni e lui non si è ancora collegato sì, 2A 2A il sistema invia la notifica e dopo dieci giorni l'utente non si è collegato allora, che cosa succede in questo caso? Eh, il caso d'uso termina con fallimento e basta. Non può più essere recuperato perché dopo questo lungo tempo eh, in realtà dovremmo gestirlo anche a livello di processo, cosa succede se lui non rinnova. Ma di sicuro questo caso d'uso non può rimanere in sospeso così tanto, quindi termina con fallimento. Viceversa, potremmo pensare a un utente un pochino smemorato, ma non così tanto, in cui lui non sia collegato dopo un giorno, ad esempio. Allora a questo punto gli mandiamo dei reminder quotidiani. No? Quindi l'utente non si è collegato dopo un giorno, allora cosa faccio? Invia un... no, scusami, torna al passo 1. Più facile. Il sistema invia una notifica all'utente. Se l'utente non sia collegato dopo un giorno, torna al passo 1, cioè il sistema rinvia la notifica all'utente. Vuol dire che una volta al giorno ti arriva questa notifica. Fino a quando? Beh, fino a quando non succede il passo 2, cioè tu ti colleghi al sistema. Hm? Ok, fin qua era facile. Passo 3, il sistema mostra l'elenco delle polizze scadute con le relative eventuali penali. <coughs> Mostro un elenco. Allora, il caso generale è che un elenco abbia n voci. E in questo caso va bene, è già trattato dal, dal scenario principale. Il caso particolare è che l'elenco abbia zero voci o una voce. Il caso di elenco con zero voci non si può verificare perché ce l'abbiamo nella precondizione. Okay? La precondizione è un tornello. No? un tornello come, quello, come quello che c'è sulle piste da sci o gli stadi eh, serve per due cose uno per non far entrare chi non hai diritto e due per far sì che tu sappia che chi è passato di sicuro aveva certe caratteristiche quindi dopo il tornello non devi più fare dei controlli perché sai che lì in quel momento sono già stati fatti i controlli quindi a valle a valle le precondizioni quando sono già dentro al caso d'uso Do per scontato come assioma che la precondizione sia vera, perché è già stata verificata. E quindi almeno una polizza scaduta c'è, quindi non è mai possibile che in questo elenco del punto 3 sia vuoto. Punto. Quindi l'unico caso particolare che ho nel, nel caso 3 è il caso in cui l'elenco contenga una voce sola. Potrei anche non far nulla di speciale, però per agevolare la vita all'utente, se io ho una polizza sola scaduta, anziché mostrarti l'elenco di una voce e farti cliccare su quella singola voce per poi poterti far, per poi poterti far vedere i dettagli, ti mando direttamente al 5. Quindi l'alternativa al passo 3, che si verifica se c'è una sola polizza scaduta allora non faccio il sistema mostra l'elenco ma vado al passo 5 in cui il sistema mostra i dettagli della polizza che a questo punto è l'unica e quindi corto circuito e passi 3 e 4 passo e eh, non, non vedo altre alternative al punto 3 punto 4 eh, l'utente ha davanti a sé, davanti al proprio naso un elenco di voci ne deve selezionare una non può fare tante altre cose può non far nulla, andare in time out, rifiutare, uscire ma questo lo gestiamo, lo mettiamo come una, una clausola alla fine, non complessiva però di interazioni, lei non può selezionarne una sbagliata. Cioè non gli sto chiedendo inserisci il numero della polizza per cui lui può sbagliarlo, è sempre preferibile, quando possibile, far scegliere all'utente tra elenchi noti piuttosto che non fare inserire all'utente dei dati. Perché se lo inserisce sbaglia e devo gestire l'errore. Se invece ti dico le possibilità sono queste, devi per forza prendere una di queste, se lo fa lo fa giusto giusto per quanto riguarda il sistema. Eh? Eh, L'utente seleziona una delle polizze mostrate, quindi non, non vedo altre alternative. 5. Il sistema mostra i dettagli della polizza, della penale, il numero di chilometri percorsi e permette all'utente di selezionare una delle fasce di costo con chilometraggio adeguato. Allora, cosa può andare storto qui? Quando arrivo al punto 5, io so già qual è la polizza che mi interessa, o perché ce n'era una sola e quindi ho preso il cortocircuito 3A, o perché ce n'era più di una e l'utente ne ha selezionata una, tra queste. Quindi conosco la polizza, i dettagli della polizza quindi li so, li posso mostrare, la penale l'ho calcolata e quindi la posso mostrare, i chilometri percorsi li ho calcolati e li posso mostrare, perché, io, perché dico che li ho calcolati? Perché me lo dice il processo, che prima di arrivare, prima addirittura di avvisare il proprietario, questo è il trigger del nostro caso d'uso, quindi sicuramente prima di arrivare qui, i chilometri percorsi e quindi la penale, li ho calcolati. Sono noti, sono scritti dentro la classe rinnovo. Quindi sono informazioni che ho selezionare le fasce di costo con chilometraggio adeguato, conoscendo i chilometri percorsi, le posso andare a vedere, a filtrare, quindi non c'è nessun caso anomalo, purché io abbia almeno una fascia di, di prezzo con chilometraggio illimitato. Cioè L'unico rischio qua è che questo elenco di fasce di prezzo, di nuovo, normalmente un elenco, il caso normale, ha n voci, Cosa capita se invece però per calcolare quell'elenco mi accorgo che non c'è nessuna che, perché questo qui fa, ha fatto 800.000 km in un anno, poveretto lui, e io non ho una fascia di, di, di, di chilometraggio da un milione di chilometri. Ma, ma poi non c'è una fascia che è la massima fascia indipendentemente dal numero di chilometri? Eh, dobbiamo avere una fascia che è indipendente dal numero di chilometri, ma non mi sembra che ci fosse scritto, eh? chilometraggio massimo ciascuna fascia è identificata con il chilometraggio massimo non ti dice che che almeno una delle facce a chilometraggio infinito diciamo che sarà cura di chi ha popolato queste fasce eh, garantire se no cosa capita cioè io qua sto progettando un sistema sto dicendo che il sistema funziona se almeno una delle fasce ha più chilometri, come massimale di quelli che l'utente ha effettivamente percorso. Ok, è ragionevole, ma è garantito? Sono sicuro che sia così? Eh beh, chi fa le fasce dovrebbe farlo. Sono sicuro? No. E allora gestiamolo. Eh? Gestiamolo non è mica colpa dell'utente, eh? il poveretto, lui vorrebbe rinnovare la polizza ma l'assicurazione non offre nessuna fascia chilometrica che faccia il caso suo e quindi non può rinnovare magari è una scelta dell'assicuratore eh? io i camionisti non li assicuro perché fanno troppi chilometri non con questa formula e quindi se fai più di tot chilometri non ti posso assicurare ma può darsi che sia una scelta a noi sembrava ovvio che, una fascia, che almeno una fascia superiore ci fosse ma non è detto adesso che lo analizziamo nel dettaglio noi non ci metto la mano sul fuoco che la fascia ci sia sempre e quindi nel caso 5 può capitare che il sistema informativo non ha trovato nessuna fascia compatibile con i chilometri dell'utente che faccio a questo punto? chiedo scusa non posso fare altro che chiedere scuse. quindi il sistema mettiamolo, facciamo due indentiamolo qua sotto, il sistema mostra un messaggio di... Non, non, non voglio chiamarlo errore, perché non è detto che sia un errore l'utente, l'utente è sbagliato, c'è cioè un messaggio di... Non fine il fallimento? Perché no? Perché cioè, se tu sei lì, vai per rinnovare, tg, non è possibile rinnovare. Mm? Il sistema dice che è un problema dai facciamo così che è impossibile rinnovare in quanto non esistono fasce così alte e quindi poi il caso d'uso termina con fallimento mio con fallimento perché il rinnovo non è stato fatto io di questo non, non riesco in coscienza a dare la colpa né all'utente né all'assicurazione semplicemente un prodotto non c'è hai comprato una penna rossa torni in negozio e dici la voglio cambiare, la voglio verde non c'è o non ce l'ho più. Il negozio ha il diritto di avere ciò che vuole avere e tu hai il diritto di chiedere una certa cosa. Se non c'è il match la transazione non si fa, fine. Poi a livello di azienda di assicurazione vogliamo capire se questo fallimento è voluto per tagliare fuori un segmento di mercato oppure non è voluto e diventa un'opportunità per andare a recuperare un segmento di mercato che non pensavamo che esistesse però queste sono scelte di altro tipo ok ehm, quindi abbiamo anche gestito un'anomalia molto remota se questa non si verifica siamo al punto 6 in cui l'utente seleziona una delle fasce e conferma anche lì di nuovo ha un elenco di fasce possibili che sono già state verificate, anche se fosse una sola le devo comunque mostrare, perché qui invece voglio la sua conferma esplicita, mentre prima, cioè il passo 3 ho detto, se ho un elenco di voci, se ce n'è una sola salto l'elenco, mentre qua invece l'elenco, anche se ci fosse una voce sola, lo devo mostrare, perché sto aspettando una conferma esplicita, se fosse una voce sola su quella voce lì, ma la conferma la devo chiedere. Quindi l'utente può fare una di queste cose, l'unico altro caso di, diciamo così, di estensione, di esecuzione diversa, è se l'utente non procede col caso d'uso. Quindi quando l'utente al passo 4 deve selezionare una polizza o, o al passo 6 deve selezionare una fascia, se non lo fa entro un certo tempo, il caso d'uso si interrompe quindi siamo nel caso 4A oppure 6A se non sbaglio, sì. cioè l'utente non interagisce col sistema e allora termina con fallimento. Ci riproverà domani, adesso non l'ha rinnovata, perché nel frattempo ha avuto un'altra cosa da fare, ha interrotto lì e è andato via. Ci sono dubbi? Ho Sbagliato di nuovo qualcosa? Bessore, sì. sì. Ma se ad esempio noi arriviamo al punto 6 e vediamo sì. che quella. Vabbè, vediamo al punto 5, però invece di, di confermare la fascia e vogliamo, decidiamo che non vogliamo più fare il rinnovo. Sì. Perciò, teoricamente, qui il sistema termina con fallimento perché l'utente sì. non fa nulla. Sì. E perciò io avrò sempre. Cioè, sì. il sistema neanche partirà è così cioè io posso se non arrivo alla fine del punto 6 la polizza non è rinnovata poi questo a livello di caso d'uso ha la conseguenza che questo obiettivo non è stato raggiunto a livello di processo che conseguenza ha? cioè io da una situazione reale devo dare disdetta un mese prima Okay. Allora, cosa capita se io non faccio il rinnovo, non avendo dato la disetta prima, Beh. Allora Però questo, questo, ciò che, qualcosa succede, no? di sicuro ti tirano le orecchie eh, economicamente, eh, ma non è, non è, ciò che avviene non avviene dentro questa cosa d'uso, ci sarà il processo a monte che dice se lui non ha rinnovo, cioè per gestire tutte queste cose dovremmo avere qua un bel fork con un timeout che dice: Se entro 8 giorni questo processo non si conclude perché lui ha rinnovato, allora succedono cose brutte. No? Eh, però lo devo gestire a livello di processo. Il caso d'uso, poverino, è il caso che inizia con la richiesta di rinnovo e questa richiesta di rinnovo non viene portata a compimento per mille motivi. Si è stufato, ha cambiato idea, non hai soldi, eccetera. Allora, quel, quel caso d'uso. Fallisce, ma il processo va avanti anche qua nel processo non è specificato dopo non, qui potrei chiedermi eh, se dovessi fare un sistema reale in cui gestisco le cose reali eh, lo devo fare chiedermi ok ma il rinnovo è avvenuto correttamente o meno il okay, proprietario lo rinnova ok e se non rinnova se dice di no allora qua dovrebbe esserci un rombo che dice, nel caso in cui non abbia rinnovato, di nuovo cosa succede? Abbia scelto di non rinnovare. Noi l'abbiamo fatta facile. Sì, volendo, se, volendo uno potrebbe ancora aggiungere un'eccezione, ma molto minore, nel senso di... Ehm, nel punto 5, il sistema mostra i dettagli della polizza. Metti che tu, hai, che tu abbia due eh, polizze in scadenza, clicchi sulla prima, lui ti fa vedere i dettagli e dice ma no volevo rinnovare l'altra. Eh? Allora volendo nel punto 6 potrei dire 6A, l'utente si vede che la, la polizza è sbagliata e torna indietro. Mm? Oppure butta via tutto, chiude e rientra di nuovo, ecco quello è... Lo potremmo mettere così, quindi abbiamo un 6, in questo caso un 6B, l'utente torna indietro, chiede di tornare all'elenco delle polizze, vai al passo. 3. però sai, è, una, è un dettaglio di usabilità questo, prima abbiamo detto l'utente ha di fronte un elenco di polizze, non può sbagliare, nel senso che non può inserire un dato errato, può sempre inserire o selezionare la polizza che, che non intendeva selezionare, cioè in un certo senso ha sbagliato, ha inserito un dato valido ma poi si accorge che non era il dato che voleva lui allora gli permetto di tornare indietro va bene non credo si possa spremere altro da questo caso d'uso ecco, seleziona fascia di prezzo era sotto caso d'uso incluso, la sezione della fascia di prezzo, in questo caso la sezione della fascia di prezzo era di fatto i passi, scusatemi, 5 6. Quindi questo vuol dire che il 5 6, che abbiamo descritto all'interno di questo caso d'uso, saranno presenti ugualmente, identici, anche nell'altro caso d'uso eh, per la stipula della nuova polizza. Quindi adesso abbiamo fatto questo, quindi l'abbiamo dettagliato fino in fondo. Ma se, se dovessimo costruire tutti i casi d'uso, è inutile fare copia e incolla, avere due parti, parti dello stesso testo, avrei fatto un altro caso d'uso che è solo la scelta della fascia, 5 6, e qui e, o, con la loro eccezioni ovviamente 5A, 6A, e poi qua va scritto semplicemente 5 includi, include, e l'altro caso d'uso che si chiamava eh, scelta della fascia. Okay? Se li faccio tutti è più breve e sintetico fare così, se ne faccio uno solo eh, mi complico la vita a farne due e includerli uno con l'altro. No? L'inclusione è, è dichiarata nel diagramma dei casi d'uso, ma qui non l'ho esplicitata a livello di narrativa. Ok, l'ultimo punto direi che ci chiede il testo è di eh, proporre tre indicatori, tre KPI, più significativi per valutare la procedura, cioè il processo, dal punto di vista dell'assicurazione. Qui c'è cioè, la procedura in generale, noi abbiamo creato tre processi. tre activity dovremo considerarle tutte e tre, non uno solo di quei tre. Quindi i KPI li andiamo a scegliere pensando sia alla fase di stipula, sia alla fase di incidente, sia alla fase di eh, rinnovo. Allora, per stilare i KPI abbiamo la nostra schemino che io qua ho riportato in cui dobbiamo definire essenzialmente l'obiettivo cioè cosa voglio misurare la metrica cioè le informazioni dettagliate su come avviene questa misura e come viene interpretata la fonte e, vabbè, e poi la categoria di questo indicatore. Ma questo sì, esame, eh, ci sempre dato alla fine. no, questo non ci sta, no. quindi vi chiederò di ricordarvi queste cose. Se ve le volete scrivere, non, non, non vi picchio, eh, è solo questo ehm. allora. Quali sono, dal punto di vista della compagnia di assicurazione, gli indicatori che possono essere più rilevanti? Quando è che una compagnia di assicurazione ci guadagna? Allora, la compagnia di assicurazione è felicissima se voi dovete pagare le penali. Quindi questo è... E però, avendo pagato le penali, avendovi strizzati ben bene, continuate a rimanere di anno in anno. E vi porta via via sulle fasce più alte. Questo è il, è il nirvana. Eh, poi probabilmente preferisce che voi paghiate le penali perché avete sforato i chilometri, piuttosto che non abbiate fatto l'incidente. Perché se voi fate un incidente, alla situazione tocca pagare. Ok? Quindi questi sono più o meno i criteri che fanno dire alla situazione che questo meccanismo di, di, di, di, di, di erogazione delle polizze funziona bene. Il fatto che io abbia dei clienti che rinnovano, le penali che sono riuscito a incassare, che è tutto un extra gettito, e, lo dico al contrario, in negativo, i, i clienti che non hanno fatto incidenti. Cioè sono più contento se ho tanti clienti che non fanno incidenti o ne fanno pochi. A me vengono in mente queste cose. Sui vari tipi di KPI... In questo processo, ad esempio, tutta la parte di produttività, utilizzo, ma in parte anche costo unitario, poi dipende un po' come lo definiamo, cioè tutta la parte di efficienza è scarsamente relativa. Perché che cosa ho impegnato qua? Niente. Personale minimo, cioè quando c'è un incidente uno deve andare a controllare i dati della centralina, eccetera risorse umane non ce ne sono, risorse materiali non ce ne sono, sì, ci sono risorse economiche per i rimborsi. Quindi devo vedere ogni euro che ho incassato, quanto di questo viene reinvestito in rimborsi e quanto invece mi rimane come, come guadagno. Quindi un'efficienza del capitale possiamo andare a misurare. Ma per tutto il resto è un processo che è talmente leggero eh, che non implica risorse. Quindi KPI su quest'area qui non, non li vedo. Non è che ottengo lo stesso risultato con meno risorse, già di risorse non ne ho, non ne metto. Poi per carità, ho dei costi, eh? i costi sono le centraline. Cioè, per stipulare una polizza di questo genere, il tutto il meccanismo si basa sulla centralina. La centralina, devo capire, però se io ho delle fasce chilometriche in cui il valore dipende solamente dai chilometri, alla fine la centralina la pago io in buona parte, io assicurazione. Quindi se per assurdo avessi un cliente che mi fa il contratto un anno sulla fascia più bassa e poi l'anno dopo non lo rinnova, io ci ho perso il valore di quella centralina lì. perché non mi converrà quasi di sicuro andare a recuperarla e rivelarla, ricondizionarla e darla a un altro cliente, perché mi costa più eh, in, in lavoro, in trasporto, in gestione, che non partire con una centralina nuova. Allora, quella è l'unità di costo, che potrebbe esserci di cui vogliamo vedere, ho investito in una centralina quanto mi è tornato in termini di rinnovi di polizze. Però forse lo vedo, visto che mi hanno chiesto tre, io questo lo metterei al quarto posto. No? come importanza. E quindi lavoriamo su, essenzialmente su questi altri aspetti. Allora, proviamo a scriverli. Io parto così, eh, come il mio ragionamento mi trovo meglio a partire dall'obiettivo, no? che sono questi qua che abbiamo eh, detto a parole. Quindi, l'obiettivo numero uno dal punto di vista dell'assicurazione di questo processo è mantenere i clienti ok quindi avere eh, un numero di clienti allora scusate, lo scrivo in due modi e poi decidiamo insieme come farlo quale, quale scegliere, un numero di clienti in crescita cioè, mi aumenta di anno in anno il numero di clienti oppure un'altra cosa che è più o meno collegata a questa potrebbe essere eh, avere la maggioranza di clienti che rinnova le polizze che non è la stessa cosa, no? in un primo caso io potrei avere tanti clienti in crescita ma magari sono clienti sempre nuovi, usa e getta, ne prendo, aumenta il numero ma mi, mi interessa solamente quanti ne ho nel secondo caso lavoro più sulla retention, cioè una volta che ho una polizza, questo qua viene rinnovato di anno in anno. Sono due KPI diversi, eh? sono due cose diverse, che dietro avranno politiche commerciali diverse. La seconda tiene conto anche dell'ammortizzamento del costo della centralina. Ammortamento. Eh? Se ho lo stesso cliente non, e non un cliente nuovo... Eh, proviamo a fare la seconda teniamoci da parte una è questa, abbiamo detto, avere il numero di clienti in crescita che potrebbe essere sensato anche eh, sempre parlando di esame io quello che vado a valutare cioè, magari appunto io ritengo 1, 2, 3 Certi tipi di KPI mi verrebbero in mente, voi ne proponete degli altri, ciò che viene valutato è che siano soprattutto che siano rilevanti, rilevanti in, term in termini di processo e in termini di stakeholder, no? che effettivamente descrivono un beneficio per lo stakeholder e descrivono cosa che mi esiste dal processo e definiti in modo corretto. Poi se i tre che definite voi sono diversi da quelli che ho definito io va bene lo stesso poi una valutazione di qual è l'importanza strategica dei vari elementi che noi non, non conosciamo, quindi ce lo stiamo inventando. Allora, questo era uno. Il secondo avevamo detto le penali. Per cinico che possa essere, quindi incassare un elevato numero di penali. E il terzo è la mancato sborso qui non lo posso scrivere avere clienti che non fanno incidenti o che se li fanno, li fanno con torto no, anzi ho con ragione e quindi non devo pagare io quindi avere clienti Sto pensando in italiano come la parola, non è incidentosità, eh? Con bassa? Incidentalità. Incidentalità. Prendiamo la sua. Incidentalità. Non viene rosso. <ride> Sembra che esista. Vabbè, per noi ha questo significato qua. con basso tasso, tasso di incidenti e cose di questo genere allora questi qua sono gli obiettivi che vogliamo misurare i primi tre allora il, il passo subito dopo almeno come possibile flusso di ragionamento è bene come la calcolo sta roba? Come faccio a valutare, a estrarre un numero? A livello di procedura siamo, quindi di idea, no? Di come facciamo a valutare qual è la maggioranza dei clienti che rinnova le polizze, avere tanti clienti che rinnovano le polizze? Allora, potrei calcolare numero, eh, in un determinato anno quante operazioni di rinnovo ci sono state rispetto perché quante operazioni di rinnovo è un numero assoluto, è un indicatore generale che da solo non mi dice nulla. Rispetto a cosa? Rispetto alle polizze che si potevano rinnovare. Quindi alle polizze attive nell'anno precedente. Se ho rinnovato mille polizze, l'anno scorso avevo 1200 polizze attive, eh, allora ne ho 1000 su 1200. Poi magari in quest'anno ne ho rinnovate mille e ne ho stipulate 509, ma quelle non le guardo. Quelle 509 andrò a vedere poi l'anno prossimo se verranno rinnovate. Quindi posso calcolare, confrontare le polizze rinnovate quest'anno con le polizze attive l'anno scorso e eh a livello di formula prenderò semplicemente conterò quante rinnovi dell'anno Y fratto il rinnovo, dunque le, le, le polizze in corso nell'anno precedente, però polizze in corso per noi è sempre la cassa rinnovo, anno Y-1, magari sull'anno Y-1, cioè se è una polizza nuova Allora, io non devo contare le polizze nuove. Se nell'anno Y c'è un rinnovo, per, perché sia una polizza veramente rinnovata e non nuova, deve essere sicuro che per quella polizza lì non ci sia un rinnovo nell'anno Y-1. No, che esiste già. Cioè, vado a prendere le polizze, poi magari le scriviamo meglio, le polizze che, che hanno la validità nell'anno y e c'erano già nell'anno y-1, quindi rinnovate nell'anno y e già presenti nell'anno y-1, rispetto a quante ce n'erano in totale nell'anno y-1. Io non voglio avere numeratore le polizze nuove stipulate nell'anno y. Okay. voglio avere i rinnovi veri ma la mia tabella rinnovo comprende sia i rinnovi che le stipole nuove mentre l'anno Y-1 non mi interessa al denominatore se fossero nuove polizze nel, nell'Y-1 o rinnovi dall'Y-2 perché tanto è comunque la mia base di riferimento l'importante è che fosse attiva nell'Y-1 dimmi potremmo fare invece i vari meno delle nuove nell'anno y avere... sì eh, sì, sì, sì, è quella l'idea, ma eh, quali sono quelle stipulate nell'anno Y nuove? Quelle di cui ho, c'è cioè questa parola rinnovo, io la sto immaginando come questa classe qui. E questa classe rinnovo c'è sia che sia una polizza nuova, sia che sia effettivamente un rinnovo di una, no, una polizza vecchia allora, per sapere se quel rinnovo è un rinnovo nuovo o un rinnovo vero un rin... mamma mia, mi casillo con le parole se rinno... questa classe rinnovo è effettivamente un rinnovo di polizza o una nuova stipula un modo è quello di andarmi a chiedere se su quella polizza c'è anche un rinnovo nell'anno prima se c'è anche l'anno prima allora è veramente rinnovata se non c'era l'anno prima allora è nuova di quest'anno ok? noi potremmo semplificarci tanto la vita se decidessimo di mettere un campo in più qua in rinnovo che si chiama prima. Una variabile booleana che si chiama prima, prima stipula. Allora, quando creo una polizza nuova metto questo campo prima stipula a vero e in tutti gli altri casi metterò prima stipula a falso. Allora, se facciamo così, ci aiuta. Mm? Lo facciamo. che è un dato ridondante, questa stessa informazione la potremmo ottenere facendo quel confronto di quest'anno con l'anno precedente. Però visto che ci aiuta, no, è abbastanza comune, quando devo pensare ai KPI, avere comoda dell'informazione in più, avere disponibile comodamente dell'informazione in più. La mettiamo nei processi, a volte delle azioni, dei punti, dei, dei punti di controllo, eccetera, possiamo anche aggiungere dei dati nel modello concettuale. Quindi a questo punto, count rinnovo anno y con prima stipula uguale falso rispetto a rinnovo anno y meno 1, quello che sia. ok questo è una, un rapporto tra 0 e 1 questo è un rapporto tra due quantità assolute dal punto di vista della scala quindi unità di misura non c'è è un numero puro, un rapporto puro e la scala è la scala dei rapporti, è una divisione tra due scale assolute, quindi mi dà un numero, tra 0 e 1, è una scala dei rapporti, perché potrei esprimere tra 0 e 1, tra 0 e 10, tra 0 e 100, quindi ho un fattore moltiplicativo libero, ma ho lo 0, lo 0% bloccato. L'interpretazione di questa misura eh, lo interpreto dicendo che è più alto possibile e quindi dovrò for potrò fornire un valore accettabile eh, se è maggiore di, non so, l'80%. Pardon, non l'ho espresso in percentuale, quindi metto 0,80, che l'ho espresso come numero. La fonte ovviamente è il modello concettuale, in particolare la classe rinnovo a cui abbiamo proprio aggiunto un campo apposta. Questo tipo di indicatore, sulla nostra mappa degli indicatori, dove la metteremo? Allora, essenzialmente è un confronto... Cos'è un confronto? Tra cosa e cosa? Tra un output e un altro output. Forse un confronto tra un output e un input lo andrei nella classe servizio. Diciamo che questo è come se fosse un bacino potenziale di utenti e quello sopra è come se fosse la, la frazione di quegli utenti che sono riuscito a catturare Cioè ho un segmento di mercato potenziale che sono i miei clienti attuali che voglio che si convertano in clienti futuri quindi questo alla fine è un tasso di conversione è un'efficienza nella conversione dei clienti è una risorsa che ho risorsa in termini di mercato cioè una clientela attuale quanta di questa viene convertita no? quindi in questo caso sono ricadrebbero nella parte di è brutto dire che sarebbero inventori queste però è la categoria più adatta no? cioè gli inventory non sono in questo caso i pezzi che ho, le centraline che ho, ma sono i clienti che ho, che ho a catalogo. I miei clienti danno prima a catalogo quanti di questi producono, nel senso che rinnovano. Quindi sarebbe una categoria di produttività dei clienti esistenti, della risorsa inventory uguale clienti esistenti questo è un po un KPI un po strano ok Beh, poi gli diamo il nome che vogliamo rinnovi secondo KPI vogliamo tanti, incassare tante penali eh, tante penali o tanti euro sotto forma di penale? sono due modi diversi di misurarlo cioè quante penali ho incassato oppure quanti euro ho incassato probabile che mi interessino più gli euro visto che questo è il KPI cinico, eh, e quindi la mia procedura sarà quella di valutare l'incasso totale derivato dalle penali, sempre riferito a che cosa? Vabbè, riferito alle polizze in corso nell'anno ovviamente. Allora, come lo calcolo? Devo fare la somma totale di tutte le penali incassate. Dove incasso le penali? Le incasso qua al rinnovo e le incasso qua all'incidente. Quindi devo fare la somma di due mucchietti diversi e poi rapportarli al numero di polizze attive in quest'anno. Quindi avrò la somma di rinnovo punto penale nell'anno Y, più la somma di tutte eh, incidente punto penale nell'anno Y, il tutto diviso il numero di polizze attive nell'anno Y. Counter rinnovo nell'anno Y. Sì? no, rinnovo dell'anno Y sono tutte quelle attive nell'anno Y che siano un prima stipolo o no la classe di rinnovo le ha tutte l'unità di misura di sta roba qua sono gli euro all'anno Qui sto facendo un'espressione in cui vengono coinvolte il nuovo punto penale, che è una, una, una valuta, e quindi un valore sulla scala dei rapporti. Sto sommando dei valori sulla scala dei rapporti, si può fare perché sono sulla scala dei rapporti. Sommo ancora altri, quindi tutto il numeratore sono, sono scala dei rapporti. Il denominatore è una scala assoluta, il rapporto tra i due ovviamente mi rimane sulla scala dei rapporti. dei rapporti non assoluta perché ovviamente posso esprimere in euro all'anno, in euro al mese, in euro al giorno quindi è un fattore di scala arbitrario no? un po' moltiplicativo no, scusa, sì, sono l'euro all'anno in realtà per polizza sì, che poi non è una vera un di giuro la polizza, però per ricordarmi non sono gli euro totali incassati nell'anno sono gli euro totali incassati per polizza quanto mi rende una polizza in penali? mediamente sì le polizze attive in un certo anno Ho scritto qua, le polizze in corso, le polizze attive nell'anno Y e le uso, le trovo contando la classe rinnovo, le istanze della classe rinnovo mentre sopra sommo per queste stesse classi rinnovo perché vedete che rinnovo l'anno Y, rinnovo l'anno Y sono sempre le stesse classi sempre le stesse istanze da una parte le conto quante ne ho dall'altra sommo il valore penale di ciascuna di esse Saranno tante, saranno zero, alcune saranno diverse da zero. Quindi l'interpretazione, anche qua è più alto possibile, possiamo dire che è accettabile, se è maggiore, non so, di 100 euro sarebbe già, contando che la media le penali non le paga ciascuno ogni anno magari la penale è molto più forte magari 2-3 mila euro però la paga magari uno su 10 quindi se io riuscissi dal canale aggiuntivo delle penali a prendermi 100 euro per polizza in media è già una bella cifra poi come sempre qui ci vorrebbe un benchmark per capire qual è l'ammontare delle fasce del premio eccetera quanto incide questa penale sul premio che paga Mm, sì sì, questo forse io lo chiamerei già ottimo anche questo, la, la fonte è class diagram questa volta la vado a pescare i dati della classe rinnovo e della classe incidente e l'ultimo, avere clienti con bassa incidentalità Come lo valuto? Lo posso pensare in due modi, o conto i clienti che non hanno fatto incidenti rispetto ai clienti che ne hanno fatto almeno uno, cioè ho l'80% dei miei clienti che non hanno fatto incidenti, il restante 20% ha fatto 1, 2, 3, 18 incidenti. oppure l'altro modo è quello di calcolare il numero medio di incidenti per cliente però il numero medio di incidenti per cliente mi piace meno come metrica perché va a mettere insieme l'utente che poverino ha fatto un incidente e quello che ne ha fatti 40 e mi alza la media quindi se ho anche un basso numero di clienti, ad alta incidentalità, questi mi vanno a alzare la media e credo, invece di andare, credo che tutti vadano male, invece ne sono solo pochi. Quindi forse è meglio calcolare i clienti. Al limite potrei calcolare i clienti che non hanno fatto nessun incidente e magari separatamente i clienti che hanno fatto pochi incidenti, diciamo meno di due. Capire un po', un po' come andare a campionare i percentili. No? Per capire come è fatta la distribuzione ne vado a estrarre alcuni percentili e vedo quanti clienti ricadono nello zero, quanti ricadono nei due incidenti e così via. Quindi mh, mi, sembra più, più mi sembra più significativo, cioè mi dà più informazione contare i clienti che non fare la media complessiva, contare i clienti che non hanno fatto Quindi conto. il numero di clienti in percentuale, sul totale, che ha fatto meno o zero incidenti, se lo definiamo in un modo, oppure lo possiamo definire meno di x incidenti. Possiamo definire in questi due modi. E questo di nuovo è un rapporto tra il conteggio del cliente che si chiama... E questo... C'è un dubbio che mi viene adesso perché adesso ho sempre parlato di utente, ma cosa capita se un utente ha due macchine? Qua abbiamo parlato di polizze, quindi è facile, ragiono polizza per polizza. Qui se parlo di utente, quell'utente lì ha due macchine, lo conto come uno o lo conto come due? Abbiamo parlato di utenti, lo conterei come uno. Però se dico due polizze della macchina, non è che guida due macchine contemporaneamente, sono due persone diverse, dovrei contare polizze, eh, dimmi. potremmo contare le polizze, però dobbiamo modificare questa frase qua, perché non è più i clienti. Eh, eh, eh, eh, sì, ovviamente sono due cose diverse. L'importante è essere coerenti, cioè non posso scrivere clienti contare le polizze, non posso scrivere polizze contare i clienti. Eh, lasciamo clienti, poi tanto basta solo cambiare qua, Clienti senza incidenti, incidenti, incidenti. nell'anno Y fratto, count, clienti attivi nell'anno Y. Quindi, qua non conto, adesso qui, diciamo così, mi sono preso un po' una scorciatoia linguistica, ma non sto contando il rinnovo sto contando un cliente che abbia almeno un rinnovo nell'anno Y quindi per, essere, per scrivere meglio dovrei scrivere non è cliente ma è proprietario proprietario con almeno un rinnovo nell'anno Y e sopra dico questi qui proprietari con almeno un rinnovo è che non abbiano alcun incidente così ho usato il nome delle classi proprietario rinnovo incidente un po' più lungo ma vuol dire ciò che avevamo detto prima conto i proprietari i quali abbiano almeno un rinnovo e in questo rinnovo non abbiamo fatto nessun, rinnovo poi legato una polizza che, alla quale non è associato nessun incidente nell'anno Y. Ta roba qua per cento. Quindi unità di misura è percentuale, scala dei rapporti, e anche qua più è alto, più alto possibile. accettabile se maggiore del 90%, non so, oh, ottimo, se maggiore del 90%, accettabile se maggiore del 75%, tanto per mettere dei numeri di riferimento, e tutto questo anche qua lo ottengo dal class diagram. Mm? Poi appunto le varie altre sfumature contro la polizza, contro l'incidente, contro il cliente, eccetera, danno origine a KPI leggermente diversi, che sono tutti buoni, insomma, tutti validi. Va bene? Dimmi. Ah, giusto. Categorie. allora questo qui è incasso totale derivato alle penali eh. è di nuovo di produttività questo perché ho un incasso fatto una risorsa perché la risorsa, il denominatore è lo stesso quindi mi, mi confronto sempre con la risorsa produttività economica della risorsa clienti mentre il 3 è avere clienti con bassa incidentalità allora questo va a vedere solamente cosa è successo cosa hanno fatto questi clienti il cliente c'è, il cliente ha fatto l'incidente quindi questo che va a vedere solamente l'output lo vedrei come che KPI di qualità. No? Perché dipende solamente dalla caratteristica questo, questo proprietario qui è il mio proprietario ideale o no? no? Siamo molto vicini alla definizione di conformità. Cioè tu hai tutte le caratteristiche che ti fanno un proprietario perfetto? Cioè, quella polizza è perfetta nel senso che. Mi ha fatto incassare, non mi ha mai fatto spendere. Quindi in questo caso lo vedrei come requisito di qualità conformità. Cioè un po' come quando produco un oggetto, questo può essere difettoso e quindi per me è un costo e dico che quell'oggetto non è conforme. Quando stipulo una polizza, il fatto che io poi debba pagare dei danni su quella polizza, per me è un difetto. Perché la polizza perfetta è quella che non mi fa pagare niente. È più difficile quando ci sono dei servizi ragionare sui KPI, piuttosto che non quando ci sono dei beni materiali. No? Quindi bisogna un pochino cercare di tornare all'interpretazione e alla definizione delle categorie. Quindi in questi casi diciamo, vengono anche viste con un po' di flessibilità da parte nostra va bene chiudiamo abbiamo terminato circa in tempo ci vediamo purtroppo in una situazione non troppo allegra che è quella degli esami ma passeremo anche questa buona serata